Sopravvivere è un termine forte, ma nel caso del lavoro di attori calza perfettamente. Qui si racconta su un set, su un set. Iscriviti al canale, imparerai a comportarti prima di arrivare sul set mentre si gira e anche quando è finito le tournage. Avevo promesso la spiegazione del perché essere attori sul set è un lavoro estremamente solitario. Nel prossimo video ti parlerò del fatto che essere attore sul set è un lavoro molto Molto solitario. Ecco soprattutto nelle giornate in cui non ci sono altri attori sul set sentirete tutta la troupe parlare di macchine, di lenti, di inquadrature e voi non ci capirete un bel nulla vedrete che avrete un sacco di tempi morti mentre montano la scena e le luci vedrete anche che da voi si aspettano che siate veloci e precisi quindi fate sì che questo vostro non sapere nulla di lenti, di macchine, di obiettivi sia un punto a vostro favore approfittate di questo tempo in cui la troupe chiacchiera mentre monta per ripassare la parte mentalmente ad alta voce, fermi nello spazio, per concentrarvi e anche per provarla in mille modi diversi. E quando tutti i preliminari saranno terminati da voi si aspetteranno l'impossibile, e cioè il buona la prima. Avendo ben ripassato ed essendo molto concentrati performerete certamente meglio che non se avete passato un paio d'ore a guardare foto su Instagram o a postare foto di quanto siete fichi sul set. A proposito, sui social mai postare foto del set mai e come potete intuire da questo messaggio ho fatto anche questo, su un set in cui si raccolgono immagini ed audio, la sequenza è questa e viene ripetuta in questo ordine. Motore! E qualcuno alla camera risponde, partito. Audio! E qualcuno all'audio risponde, partito. Entra un tizio con in mano questa cosa e a un certo punto dice robe strane, tipo scena 1, prima e fa questo. A proposito, vatti a vedere questo video dove spiego perché si usa il Chuck nel cinema sonoro. Infine, qualcuno dice Azione Fino a questa chiamata Azione, cara attrice, caro attore, cari attori, evitate di osservare incuriositi il mondo strano che vi circonda e le 10.000 persone che hanno gli occhi su di voi. State concentrati e pronti ad Agire. Se volete potrete accennare molto lentamente l'inizio del movimento che dovrete fare all'azione oppure un piccolissimo «at casa» Un chi? Non è una parolaccia, in russo «at casa» significa «Rifiuto» è un movimento opposto a quello che dovrei fare durante l'azione per spiegare questa teoria servirebbero settimane. Per il momento accontentati di questa dritta. È importantissimo partire all'azione. Iniziare a recitare non appena la clapperboard ha battuto è un errore da principiantissimi. Ti prego, evitalo. Spade: 70 apple, take three, Four. Set. Set ad. background. Nel prossimo video scopriremo alcune cose che un attore non deve assolutamente fare sul set Ricorda di iscriverti al canale Non avrai mai a pentirtene, lei. E commenta qui sotto per farmi sapere se il video ti è piaciuto ma anche se hai qualche domanda a cui proverò a rispondere Io la sequenza di solito è questa Questa? Questa Iniziare la parte non appena inizi